Ciao, in questo video voglio parlarti dell'importanza di mantenere sempre aperto un canale di comunicazione con i propri clienti. Fondamentale questo. Parlare di propri clienti, di marketing nei confronti dei propri clienti significa parlare innanzitutto di fidelizzazione. Ti dico solo due numeri. Innanzitutto che acquisire un nuovo cliente è almeno 5 volte più costoso che vendere o riproporre un prodotto ad un cliente già acquisito. Inoltre, Almeno secondo la regola dell'80-20, almeno l'80% del tuo fatturato, forse non lo sai, ma è fatto da circa il 20% dei tuoi clienti abituali e ricorrenti. Che cosa significa questo? Significa che lavorare sulla fidelizzazione, quindi lavorare su chi è già un cliente, ti consente una eh, marginalità e di aumentare il tuo fatturato o semplicemente con uno sforzo piccolissimo. Oggi si sente tanto parlare di acquisizione di nuovi clienti, trovare nuovi clienti nuovi nuovi nuovi ma quelli vecchi non sono vecchi, sono il nostro tesoro. Perché andare a proporre qualcosa ad un cliente, a chi già ci conosce, è un passaggio facile, semplice, molto, ma molto più semplice rispetto che andare a conquistare un nuovo cliente. Pensa semplicemente una cosa, un tuo cliente ti conosce, si fida di te, sa chi sei, se con lui hai sempre lavorato bene, piuttosto che affidare un lavoro o acquistare un prodotto da un'altra persona che magari non gli dà garanzie e fiducia, sicuramente verrà da te il tuo cliente non solo lui che conosce te, ma sei tu che conosci lui. Ritengo che tu abbia il suo numero di telefono, il suo contatto email, e allora perché non provi a continuare a comunicare con lui, non necessariamente per vendergli qualcosa, anche a volte per informarlo, che ne so, su un nuovo servizio. Per esempio se hai un ristorante e hai deciso magari in questo momento di covid, di pandemia, di fare un servizio da d'asporto, comunicalo al tuo cliente, magari non vede l'ora di tornare da te, oppure hai aperto una veranda, uno spazio all'aperto, faglielo sapere, tienilo aggiornato su ciò che fai sei un negozio che vende magari che ne so prodotti di bellezza e ci stiamo avvicinando all'estate arrivano le creme solari comunica con i tuoi clienti del fatto che stiano arrivando dei nuovi prodotti o semplicemente a volte dargli dei contenuti informativi su quelli che sono i tuoi prodotti e i tuoi servizi questo è fondamentale per mantenere aperto con loro un canale di comunicazione puoi farlo tranquillamente con whatsapp per esempio anche in maniera gratuita sotto questo video ti lascio un link un articolo sul nostro blog che parla appunto di come utilizzare le liste broadcast su whatsapp. In questo modo potrai comunicare in maniera veloce e diretta ai tuoi clienti semplicemente con l'app di messaggistica più utilizzata al mondo. Un altro canale che puoi utilizzare che sempre è sempre un evergreen perché ci sarà sempre sono le email. Non hai mai pensato per esempio che potresti comunicare con loro attraverso email? invece che pensare di fare continuamente campagne pubblicitarie su facebook su google o comunque investire in pubblicità ti basta semplicemente creare una mailing list magari su un software dedicato ce ne sono tantissimi noi utilizziamo getresponse ed in questo video ti lascio anche il link a getresponse se vorrai utilizzarlo e ti scriverai attraverso il nostro link eh, di affiliazione potrai avere il nostro aiuto qualora insomma tu abbia delle difficoltà nella configurazione Ecco quindi che semplicemente utilizzando degli strumenti gratuiti o comunque ad un costo veramente accessibile riuscirai a rimanere sempre in contatto con i tuoi clienti che ricordati sono il tesoro di ogni azienda. Ciao e al prossimo video!